Grazie Presidente, mi scusi non avevo capito che bisognasse iscriversi in chat e, Allora una cosa è stata detta ed è vero Stiamo parlando di un'area, di un quadrante che è in evidente stato di sofferenza per quanto riguarda i servizi che oserei definire proprio primari. Un'area una, un dove mancano completamente le strutture scolastiche ed è singolare, giustamente singolare che laddove queste strutture ci sono non vengono date ai cittadini. Stiamo parlando di un'opera un a scomputo ehm, collegata all'intervento urbanistico di Via Donegani e che avrebbe dovuto realizzare il Consorzio Valle Agnene. L'opera è rimasta incompleta per problemi di allaccio in fogna e di accessibilità, come è stato ricordato da Via Lunghezzina. Problemi evidentemente emersi eh, al momento del completamento dei lavori. Ora in bocca in fogna mai eseguito per problemi legati al passaggio con i lotti adiacenti e di quote della fogna di recapito di via Saldini, Saldini scusate. Detto questo, il tema è molto attenzionato dal municipio, tanto che si sta procedendo all'escussione delle polizze essendo il consorzio non in grado di intervenire per poi procedere con le azioni di competenza come la fognatura, il cui progetto ha già acquisito tutti i pareri, la strada di accesso per la quale ci si sta orientando verso una servitù piuttosto che verso un esproprio per il quale esproprio i tempi sarebbero sicuramente più lunghi, per poi arrivare al ripristino della struttura che ovviamente al momento è vandalizzata tutto questo per dire che eh, si è impegnati sul tema un tema che eh, è attenzionato da che siamo entrati da che abbiamo cominciato anche ad analizzare le situazioni di carenze di strutture scolastiche un tema questo specifico che è anche all'attenzione della cabina di regia che sta procedendo e supportando il municipio per tutte le parti eh, di competenza quindi proprio perché ehm, vogliamo aprire queste scuole eh, il tema ripeto è all'attenzione di tutti quindi il voto sarà no proprio perché si è già molto avanti rispetto a quanto suggerito dalla mozione grazie